ok buongiorno ma che buongiorno ciao a tutti ragazzi allora oggi parleremo di proiezione ortogonale per parlare delle proiezioni ortogonali partiremo dal nostro classico foglio a4 quindi misure che sappiamo 297 x 210 mm questo foglio verrà diviso in quattro parti e eh, adesso diamo un nome alle parti che stiamo vedendo, quindi piano verticale, piano laterale e il piano orizzontale. Poi c'è un piano un po' strano chiamato piano di traslazione. Quella linea orizzontale la chiameremo linea di terra. Al centro di questo foglio ci sarà un'origine degli assi come il sistema cartesiano, quindi X, Y, Z. Per il momento e per facilitarci le cose, questo piano di traslazione facciamo finta che non esiste, quindi come dire, lo mandiamo via vediamo questo foglio da un, da un punto a un altro punto di vista immaginiamo quindi di eh, tagliarlo e poi chiuderlo in questo modo quindi creando un'area, un quindi un, un volume dove, ecco che riportiamo le nostre coordinate il punto, quel vertice sarà l'origine dei nostri assi in P.V sarà il piano verticale piano orizzontale e il piano laterale ehm, che abbiamo detto prima. La vista dall'alto comporterà la vista del piano orizzontale, la vista frontale comporterà la vista del piano verticale e la vista dalla nostra sinistra comprenderà la visione del piano laterale bene a questo punto prendiamo un, un solido tipico un cubo lato 40 mm e un foro di eh, centrale di 30 mm di diametro osserviamo bene com'è il questo solido e a questo punto lo inseriamo all'interno di, di quello spazio ecco che creiamo al Uh, questi piani notiamo che il solido in questo caso non è appoggiato a nessun piano quindi mantiene una distanza uh, dall'origine degli assi uh, questo sarà um, fondamentale per partire in alcuni casi soprattutto all'inizio quando mi chiederete ma che altezza devo tenere dalla linea dell'orizzonte che distanza devo avere eccetera eccetera poi ci eh, abitueremo in base alle dimensioni a collocare il pezzo nel in maniera eh, più appropriata ok quindi eh, definito questo andiamo a, a vedere questo solido trasparente no? ecco che qui vediamo bene la sua vista dalla sua vista frontale vediamo anche il foro passante al suo interno e adesso andiamo a vedere come deve essere eh, proiettata questa vista quindi come deve essere eh, vista sul piano ecco che ehm, le come da da, da normative abbiamo le linee di simmetria le linee nascoste verranno tratteggiate e le linee di contorno o i vari spigoli in vista saranno linee piene ecco un'altra proiezione come, la domanda è come vedremo questo pezzo dall'alto e qui ecco la sua rappresentazione levando il solido dalla, da, dalla vista come verrebbe rappresentato la vista da destra invece non, non, non ha la rappresentazione di linee nascoste in quanto il foro eh, sarebbe visibile e quindi vedete che apparirebbero solo gli assi di simmetria quindi rimettiamo il solido nella sua posizione e osserviamo attentamente cosa è successo nella proiezione bene ma a questo punto dobbiamo andare sul lato pratico ripristiniamo il, il piano di traslazione non dimentichiamoci queste origini perché, perché da, da queste origini noi dovremo collocare in, nelle varie posizioni in altezza o nella distanza il, la, prima, il, la prima vista quindi una volta uh, collocato questo, questo pezzo eseguiamo quelle linee che sono linee di costruzione eh, sul nostro pezzo. Il piano di traslazione, attenzione, adesso andiamo a vedere, ci sono due soluzioni per poterlo eseguire. Usiamo un compasso, lo centriamo all'origine degli assi ed eseguiamo degli archi su tutte le linee che abbiamo riportato eh, della, della figura sul piano orizzontale. Una volta riportate tutte queste, tutti questi punti non dovremo far altro utilizzando ed aiutandoci con le squadre a, a riportarle in eh, situazione verticale. Queste linee che sono linee di costruzione mi raccomando leggere. La seconda soluzione è, comp ehm, è compatibile con con chi chiaramente non, non usa il compasso o l'ha dimenticato a casa. La giustificazione per non eh, effettuare il disegno non esiste, perché si, tra, si tratta di tracciare, come abbiamo visto, una linea a 45 gradi e poi riportare le eh, varie linee di proiezione. Qui vediamo nel, nel solido come, eh, cosa sono queste linee, questo piano di traslazione come vedete segue eh, in modo concentrico questo piano la, la traiettoria del, delle linee e quindi riporta sul piano laterale la vista del nostro pezzo come se fosse vista da sinistra qui lascio il pezzo nostro solido all'interno del sistema per eh, dimostrare come eh, praticamente si è svolta questa proiezione notiamo sempre la distanza del solido dalle varie chiamiamoli piani pareti in modo da, eh, da capire meglio bene ragazzi è tutto per questa volta va bene ragazzi allora eh, abbiamo iniziato abbiamo visto il filmato ok allora io in teoria dovrei incominciare spiegando che le proiezioni ortogonali sono un particolare metodo di rappresentazione di un oggetto contenuto nello spazio di un diedro o di un triedro fondamentale ecco che a questo punto vi sareste addormentati eh, tu, tutti allora, dobbiamo semplificare un po' le cose io non eh, inizierò sicuramente così cominciamo magari col dire che diamo una definizione a questa parola, pro proiezione, proiettare, quindi come sappiamo proiettare un film comporta che le immagini vengano lanciate dal proiettore allo schermo, noi dobbiamo invece immaginare una cosa leggermente diversa, una luce messa molto lontano in modo che idealmente i suoi raggi possono definirsi eh, perpendicolari allo schermo e in mezzo noi mettiamo un oggetto inoltre questo schermo è un po', deve essere un po' come quando facciamo la, la radiografia deve eh, rappresentare anche le parti interne di questo solido ok? quindi io partirei così voi cosa ne dite? va, va bene? non va bene? ok, va bene, ok, allora ci proviamo, quando è il momento mi date il via, ok, ok, va bene, 3, 2, 1, vado, vado niente perché qua non funziona un tubo di niente, ok, riproviamo, 3, 2, 1, vado, niente ragazzi, ma non è possibile che ogni volta noi abbiamo sempre qualche problema qui eh? ok non è veramente possibile eh. adesso cosa è successo facciamo perdere il, il eh? niente non si muove dobbiamo dobbiamo ripetere va bene eh, si esce e si no no no no usciamo usciamo usciamo usciamo, usciamo. chiudi tutto